Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice alla ricotta e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, farina, sale, ricotta, olio di semi, lievito per dolci, vanillina, zucchero a velo, gocce di cioccolato e per decorare cioccolato fuso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero e la vanillina ed azioniamo il bimbi per 5 minuti velocità quattro. 4 aggiungiamo la ricotta l'olio, la farina, il lievito e il sale ed azioniamo i bimbi per 50 secondi a velocità 4 Uniamo le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, antiorario, velocità 2. Il composto è pronto.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 torta soffice alla ricotta e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!